siamo qui in diretta sulla pagina facebook di nocensura.com per la gara inaugurale degli europei di calcio. Le formazioni in campo presentano da una parte i Bilderberg e dall'altra gli umani. Sarà una partita molto combattuta perché sappiamo che le due formazioni si odiano, in particolare il Bilderberg odia gli umani. Ole, ole, ole, ole Bilderberg! Mani, sulle mani per umani, le formazioni in campo, il Bilderberg si presenta con la formazione a piramide in stile Ancelotti: un 4-2-3-1. Abbiamo in attacco carta igienica Barnabè, dopo eh, i due suggeritori per l'attaccante, la Gruber e la Magioni, dietro di loro a centrocampo lo Juventino Elkan. E l'ospite d'eccezione è direttamente dalla Russia, dalla Persia, ovviamente. Mi sono confuso con Putin, che in campo non c'è. Alla destra di Serse abbiamo Ratti in culo, architetto del MIT, difesa molto agguerrita davanti a un portiere molto misterioso, difesa molto agguerrita, abbiamo un terzino sinistro Christine si Lagarde, i due centrali, Marietto Draghi e Romero Prodi, e un terzino sinistro molto molto cattivo, dato che il terzino destro è Christine Lagarde, ma il terzino destro sinistro e molto molto peggio, Hillary Clinton dagli America in porta un pericolosissimo Harry Kinzinger famoso già per le partite che ha giocato contro Moro e contro Allende tutti sanno la fine che hanno fatto gli umani sono molto intimoriti dal portiere umani che presentano una forma, ah, dimenticavo il Bilderberg allenato dalla famiglia Fresco Baldi umani invece in formazione a cerchio un, il noto famoso 5-5-5 di Oronzo Canà e eh, adesso inquadreremo anche gli umani gli umani, 5-5-5 è diventato presto un 13-1-1 13-1-1 con eh, piteci, tutti in porta 13 piteci in porta, molto intimoriti dal portiere avversario e gli unici due coraggiosi sono ehm, Socrates dalla Grecia, molto che importante la sua sapienza in campo e, e il famoso Leonida che questa volta volerà distruggere serse ci troviamo a fasi molto concittate della partita 0-0 vi ricordo l'allenatore è Oronzo Canà per gli umani e il preparatore d'atletico è Mela Stark ma ci troviamo qui, 89esimo minuto 89esimo minuto 89esimo minuto contropiede degli umani, contropiede Socrate, Leonida Socrate, Leonida so, cazzo ha fatto fuori Cerse Leonida ha fatto fuori Cerse Palla! Fa fuori centrali, fa fuori centrali, so che sei fa fuori centrali, tiro, sta preparando il tiro, goooool, distrutto Kissinger, distrutto Kissinger, grandi umani, umani, umani, sulle mani, sulle mani, per gli umani. Cari piteci, così è come sarebbe andata se voi bimbi minchia bim, piteci calciofili del cazzo foste qua con noi. Ma, a quanto vediamo, qui a Dresda non ci siete. Cosa volete fare? Sempre siete sempre un pubblico, pubblico di merda. Siete, siete, un pubblico. Svegliatevi. Aprite gli occhi, tirate via ste fette di salame. Studiate il signoraggio bancario, Antonio Chimpi. Il MES, il TTP, cos'è il Fiscal Compact? Che cosa me ne frega degli europei se qui ci stallo ammazzando c'è la vita umana in pericolo la vita umana svegliamoci diamo più importanza agli europei di una vita umana eh, forza svegliamoci